anche dei soliti occhiali siamo nel ventunesimo secolo ci sarà qualcosa di migliore oggi insieme a me con luca l'ho costretto perché a comprare una cosa che non vedevo l'ora in realtà non è proprio che tu mi hai costretto in realtà ci siamo autocaricati come delle bestie Niente, senza perdere tempo oggi novità ormai da un mese è uscito alla novità di facebook e insieme a Luxottica I Raiban Stories. Che Questo qua è il modello Wayfather Che è il, il classicone della, della Raiban. Allora, chi lo apre? Apro io o apri te? Dai, allora facciamo un pari dispari Ok dai, Dispari Pari Bim, bum, bam un, due, No, ho vinto io, ho vinto io, dai Come ho vinto te? Ho vinto io, dai, tre Ti vi apri scusa questa ah, Va bene, dai, dai, <ride> capo Lascia il schiavo di aperto. Dai, va bene La supremazia serve ogni tanto, dai. no? Ah no, ma va, va, è bellissimo <ride> C'è da dirlo che questo Ega. è un video <ride> improvvisatissimo. Ed è improvvisatissimo, ma... Eccolo qua. Ok, eccolo qui. Le faccia soddisfatta di chi ha degli occhiali... Perché poi ah. non l'abbiamo spiegato cosa sono. Sono finalmente gli occhiali smart, gli occhiali che possono registrare quello che fate. Ta da... Bah, sono bellissimi. Gli occhiali. Allora, ricordiamo innanzitutto Raiban in collaborazione con Facebook. Possono registrare 30 secondi di video, possono fare delle foto, è tutto stabilizzato e... Ah. Wow! Oh, che è in black, questi qua. Veramente bellissimi da vedere. Non vedo l'ora... Allora, innanzitutto la custodia è una custodia ricaricabile. Questa è la ricarica, ok? Sembrano... Occhiali nuovi. normalissimi, dentro la confezione che era questo, dopo vedremo che cos'è: c'è il, il, il cavo della ricarica. Me li metto, vediamo Vai. se sono fico. Ah, no, sono bellissimi! Belli! Okay. No, sono, hanno tenuto la stessa identica forma e sono comunque molto eleganti. Sono belli. L'unica è la stecca un po' più grossa, giustamente perché non riescono a farli invisibili. C'è davanti una doppia telecamera. Ok, adesso li carichiamo così sì, vediamo perché, un attimo. No, no, esatto, te li danno scarichi. Scarichi. Zero probabilmente. C'è un'app che si chiama Facebook View okay. che ti permette di collegarlo direttamente al telefonino. Quindi quando tu fai il video clicchi qui e te eh, lo scarica direttamente sul telefonino. Esattamente, c'è il comando vocale, puoi ascoltarci la musica e puoi usare il telefono in viva voce sentendo dagli occhiali. Ma cosa fai Luca? Mettili in carica. Quindi dove ce n'è? Tu metti per semplicemente gli occhiali qua dentro. E si caricano. Allora. Li lasci lì? Basta, tutto qua? Sì, tutto qua. Questo è il, il sistema di ricarica. Tac, USB 4, LED di ricarica. Ah, si vede proprio lì nell'angolino. Lasciamo okay, che in carica. Io prendo il caffè. Allora, eh, siamo pronti. Siamo pronti? Siamo pronti, dai, lo puoi provare o no? Subito. Ah, allora, comunque... No, te. Cioè, Belli sono veramente molto belli Sul nero non, non si vedono proprio le, le videocamere Li stiamo provando per la prima volta quindi Abbiamo installato l'app View Premi una volta per registrare un video di 30 secondi Davide? Vai Guarda la videocamera e si vede il leddino Eccolo qui ed è veramente pazzesco Infatti provo ui, Muovi la testa Dopo vediamo la tua registrazione Dopo vediamo la tua registrazione Adesso lo posso spegnere da qua Quindi Sempre dura il 30 processo. secondi un pulsante quindi Esatto sì. Hai il sonoro che ti avverte okay. se è acceso o spento Il video è di 30 secondi Poi hai il led Ti dice che è ovviamente il led di acquisizione Come vi ho fatto vedere prima Cattura contenuti con i comandi vocali i hey, Facebook Take a picture ha scattato una foto. Sì, ma che è una cosa pazzesca, veramente. E hey, Facebook Take a video. Adesso sta registrando, sta registrando. Infatti si vede il LEDino. Comunque ha un prezzo che è super accessibile, parte da 300 330, se 330, se 330 che comunque alla fine è un paio di occhiali certo. di manca. No. Poi Davide, Però... scusami, ti blocco. La chicca ora praticamente tu puoi ascoltare la musica con Ma sto ascoltando la musica di mia figlia <ride> <ride> per le sottezza Frozen eh, cioè, tra tutte no, l'audio può essere provarlo con questo qua: tipo gli si. No, non c'è più niente di sta roba qua. Ragazzi, e posso alzare e abbassare il volume. No, È, è impressionante, è davvero fa, fa delle cose incredibili. Certo. Perfetto adesso visto che mi hai istigato no, cambia canzone ma devi provare con quella lì tra <ride> non, non so se sei. la riuscite a sentire Sì, che la sentiranno top bellissima bellissima ragazzi fighissima ok adesso torniamo sulla nostra app view rispondi alle chiamate se tocca due volte per accettare la chiamata e tocca due volte di nuovo per terminare la chiamata Adesso senti, ti sento. Si senti. Adesso ti sento. Che figata, vai <ride> giù. Perfetto. Ok, LED notifica: ogni colore comunica una modifica dello stato. E ora, ragazzi, abbiamo sul nostro telefonino. Beh, bellissimi. Devo dire che sono soddisfatto di questo acquisto. Ringraziamo sempre Boselli e Larry. e Larry. E Larry, questo è il video che ho registrato prima. Comunque la qualità è veramente buona, cioè, considerando qualità, che abbiamo un obiettivo così piccolino, lo stabilizzatore è, è fantastico, ne avevano parlato tutti molto bene. L'audio è molto buono, che non è comunque una cosa. Bello, molto bello. 10 lode, e a livello di contro non, sinceramente non, non ce n'è. Bello è bellissimo. Bello sono belli. Comodi sono comodi, non hanno un costo eccessivo, la videocamera è piccolina, comunque è eccezionale. Adesso me le devo procurare anche io Al minimo Sennò eh. me le ha dati lui comunque Però non c'era la confronto Non c'era Non c'era Allora Ma ti hai avvertito prima? No non mi hai avvertito Sì venti sì, ragazzi Ma cosa... Eh oh infatti cosa Quando li hai presi quelli? Eh Tre anni fa Ah beh allora <ride> Adesso subito Infatti Larry Aspettami Ragazzi Grazie per l'attenzione Spero che il video sia piaciuto Seguiteci e Alla prossima Ciao Ciao